A mandare in diretta anch'io in modo che qualcuno proprio... perché sì, ma non ti vedi più, allora di... io eh, vi silenzio in modo che non parlate eh, durante mentre Quindi parla qualcun altro. Scusa, non lo disattiviamo noi l'audio, lo disattivi sì, tu? Sì. E no, no, fate voi, però vi ricordo ah, semplicemente di. di ricordarvi insomma di, di spegnere il microfono perché sennò rientrano dei suoni e, e diventa antipatico. Adesso non so se noi siamo già online, mi sembra di sì. So. Siamo in diretta. Allora, eh, diciamo intanto grazie agli ospiti, e grazie a Stefano e gli alieni che per conto della, della redazione di transform sta seguendo le vicende dell'Afghanistan. Noi, eh, come sapete, abbiamo già da tempo eh, cercato di fare luce su quello che è la vicenda afghana, eh, l'abbiamo eh, combattuta ai tempi del, dell'inizio della stagione della guerra infinita eh, mm -hmm. e Adesso ci troviamo ancora una volta in un un'evoluzione, un, abbiamo definito un passaggio, un crocevia della storia, ancora una volta quel territorio, quelle quel, quel popolazioni sono costrette a vivere eh, eventi tragici come quelli della guerra e che sembrano eh, riportarli eh, a un'era che speravamo non rivivere e io non dico molto perché sarà Stefano che per noi introdurrà un po' i temi e le persone che interverranno con noi e che sono i nostri ospiti. Quindi lascio subito a lui la parola e noi abbiamo pensato appunto di, eh, di fare un primo giro e poi eventualmente raccogliere anche domande, quesiti che possono arrivare sia dalla redazione che dalle nostre pagine social su cui stiamo trasmettendo in diretta. Intanto grazie ancora e Stefano. E grazie, grazie a te Roberto, grazie a Transform e grazie al CISDA soprattutto, che per me è sempre stato l'occhio attraverso cui sono riuscita riuscito in qualche maniera a capire qualcosa in più. Rispetto a un paese così lontano, poi eh, interverrà sicuramente in maniera più precisa e approfondita di me Giovanna Cardarelli in, in tal proposito. E sarebbero tante le cose da dire. E, mh, inevitabile la sintesi e, a me da un po' abbiamo anche scritto su, su Transform mh, di questa settimana dà anche un po' fastidio una certa retorica di chi scopre improvvisamente l'Afghanistan, i Taliban, ehm, il rischio della perdita di libertà, eh, i burka, eh, eh, l'Occidente che si allontana e quindi non c'è più la libertà in Afghanistan. Beh, è un'ipocrisia che eh, dà fastidio, puzza, oserei dire. Eh, Ci è capitato più di una volta, Giovanna, ne può essere fedele testimone lei, tra l'altro insieme alla nostra compianta Cristina Cattafesta che purtroppo non è più fra noi e a tante altre donne coraggiose è stata più di una volta giù, sa benissimo come eh, al di là di qualcosa di qualche sprazzo di libertà che c'è stato a Kabul o a, a Herat eh, al, -Sharif, al di là di questo l'Afghanistan non conosce la pace da troppo tempo, da troppo, troppo tempo. E quando un paese non conosce la pace, passano generazioni in cui non esiste la possibilità di conoscere pace. E ti ritrovi col fatto, con quello che mi disse in maniera terribile, però vera, eh, una persona splendida che malalai gioia, tuttora eh, nascosta, eh, Dico, non sappiamo ancora eh, in che situazione si trovi, che mi disse, sai Stefano, a noi l'Unione Sovietica ci ha insegnato a non credere più nel socialismo e gli USA e voi, gli Stati Uniti e voi, ci avete insegnato a non credere più nella democrazia, che è una sorta di calcio nello stomaco, però vero, però vero, perché la guerra è iniziata nel 2001, eh, la guerra, la vendetta iniziata nel 2001, contro Al-Qaeda eh, ha, ha portato soltanto fame, distruzione e peggioramento delle condizioni di vita in Afghanistan. No, padre, eh, no. Non c'è stato spazio Vabbè, per... Oh, no. Scusate gli audio per cortesia. Scusate gli audio, qualcuno ha l'audio acceso. Dicevo, eh, non c'è stato... Reale, alcun reale miglioramento di vita, appunto se non tentativi, nei tentativi, nei pochi tentativi, alcuni riusciti di cooperazione organizzati da, dalle vere ONG, non da quelle che facevano finire i soldi nella corruzione governativa, per dare vita a progetti, a tentativi di riformazione, di costruzione di, eh, di prospettive di futuro, ecco. In cui soprattutto le donne hanno combattuto, combattono e hanno combattuto e combattono. Eh, nelle, negli anni che sono passati, a me è capitato di incontrare eh, la portavoce, la co-portavoce di Ambassador G, il partito della Solidarietà, l'unico partito laico presente in Afghanistan. Mi è capitato di avere eh, incontri via Skype con esponenti, attiviste, coraggiosissime donne, donne afghane, e di sentire anche loro sentirsi abbandonati dall'Occidente che utilizzava l'Afghanistan come territorio di guerra e di conflitto, ma eh, in cui non c'è mai stata la possibilità di dar vita a qualcosa di diverso. Eh, mentre nell'Afghanistan, di prima dell'invasione russa, qualcosa di diverso c'era e come. La chiudo in breve. Qual è il quadro, il quadro attuale? Il quadro attuale è quello di una società complessa, non appiattita come ci raccontano troppo spesso i nostri giornali di regime, in cui appunto ci sono forze che resistono, eh, in cui bisogna trovare la chiave per fare qualche cosa, e in cui i corridoi umanitari e la possibilità di salvare le persone a rischio sono una cosa fondamentale, ma eh, in cui sta avvenendo qualcosa di molto complesso. Se prima erano gli Stati Uniti, soprattutto eh, attraverso anche il Pakistan, a gestire eh, in qualche maniera la, la, i combattenti taliban e quindi a foraggiare gli armamenti i taliban e le forze che poi gli sono sfuggite anche di mano, i taliban 2.0, come li chiamano ormai, quelli che adesso sono al potere a Kabul, da Al-Baradari, che è della vecchia guardia, al figlio del Mullah -La Omar, se nelle, nella gestione delle cose interne hanno mantenuto il loro dogmatismo criminale, hanno imparato a fare politica, eh, hanno in, in, costruito relazioni inter internazionali con la Cina, con la Turchia con la Russia, eh, con l'Iran, eh, durante gli stessi accordi di, ehm, di Doha, eh, erano capaci e eh, hanno lavorato per costruire delle, dei sistemi di relazione. Il risultato è che la Cina è stato il primo paese a riconoscere il governo, il governo quello che sarà il governo talebano risultato la Turchia ha già detto che vorrà mh, giocare un ruolo all'interno del paese, risultato l'Iran pure non, eh, non disdegna i rapporti con, con il, nuovo, il nuovo regime, risultato la Russia stessa, eh, che non è l'urso come qualcuno ancora confonde purtroppo anche nei nostri ambienti, la Russia badando agli interessi nelle proprie repubbliche ex sovietiche confinanti costruirà rapporti, molto probabilmente costruirà rapporti commerciali, industriali, economici e di, di relazioni per garantire che l'Emirato non, non diventi un pericolo per i propri, per i propri conflitti. Gli Stati Uniti si stanno attrezzando anche per fare questo, chi sembra uscire nel sconfitto totalmente fuori dai giochi eh, l'Unione Europea l'Unione Europea continua a balbettare a parlare in maniera disconnessa eh, oggi Di Maio diceva sì faremo quello che faranno gli Stati Uniti mentre invece Francia, Germania e Inghilterra chiedono al, agli Stati Uniti di restare ancora con le truppe quindi oltre il 31 agosto oltre l'ultimato dato dal ehm, da regime per riuscire a, um, a rimpatriare persone. Insomma, un caos assoluto in cui a rimetterci è soltanto uno dei popoli più martirizzati della storia degli ultimi 40 anni del, del pianeta, ovvero il popolo, il popolo afghano. Io sul cosa fare e sul come una sinistra degna di questo nome dovrebbe relazionarsi. Lascerei però la parola a Giovanna, a Giovanna Gardarelli che ripeto, da cui apprendo. Più, eh, non mi sento una persona a, a cui dire qualche cosa, ma una persona da cui, da cui apprendere. A te Giovanna, grazie. Okay, grazie Stefano. <clears throat> diciamo che tu hai tracciato un quadro generale che ha compreso una serie di motivi anche per cui l'invasione in Afghanistan vent'anni fa è avvenuta, no? non, non tanto per le parole d'ordine che venivano lanciate per liberare il paese dalla, dai talebani, ma perché quel paese interessava ed era strategico all'America per il controllo di tutti i, gli stati che confinano con, con quel paese. Eh, noi come CISDA abbiamo un'esperienza in Afghanistan che va dal 99 e abbiamo un'esperienza, cioè noi il CISDA è qua in Italia, ma noi sosteniamo associazioni, movimenti, eh, partiti democratici che lavorano e stanno lì sul posto ed hanno un, e stanno in tutto il paese, per cui abbiamo una situazione che non è riferita solo a Kabul, e, e a qualche magari città principale perché questo è quello che per vent'anni qualcuno dei, dei media ha sempre parlato no? confondendo l'Afghanistan con Kabul noi abbiamo una conoscenza su tutto il territorio grazie alle nostre forze che, che stanno là in Afghanistan e che in questo momento hanno deciso che non se ne andranno da quel paese che vogliono rimanere in quel paese a lottare in tutti i modi eh, perché già l'esperienza l'hanno avuta dei talebani, no? quindi si sanno organizzare in questo senso, quindi hanno chiesto che ehm, cioè loro vorranno rimanere in quel paese e continuare quello che stanno facendo e che hanno fatto in questi anni. Quindi secondo me il compito che almeno le forze democratiche di questo paese ha il diritto e il dovere di sostenere le forze democratiche che hanno deciso di continuare il lavoro politico all'interno di quel paese quindi una richiesta è anche questa che almeno le forze democratiche nostre sostengano e non abbandonino quel, quel paese e quelle forze democratiche che stanno lavorando attualmente nel paese i corridoi umanitari li stiamo chiedendo anche noi ma sappiamo che è una cosa molto difficile il corridoio umanitario ma richiede un impegno e degli attori che vanno dal governo e in questo caso i talebani che devono lasciare i corridoi liberi per poter far arrivare eh, gli afghani eh, in aeroporto sappiamo che questo non sta succedendo ovviamente sappiamo anche dalle nostre fonti che i talebani stanno chiedendo eh, soldi alle persone che si stanno avvicinando all'aeroporto per poterle farle passare, come stanno chiedendo soldi a quelli che se ne vogliono andare in Pakistan. Quindi queste informazioni le abbiamo dalle nostre fonti sul, sul territorio. Quindi oltre ai, ai corridoi um umanitari che sono una cosa lunga e faraginosa e che per esperienza della, diciamo, per i numeri che danno, eh, insomma, in questi anni con i corridoi umanitari non sono arrivate tantissime persone ed è probabile che con i corridoi arriveranno tutte quelle persone che hanno lavorato insieme ai militari alle, alle, alla cooperazione quindi tutte persone che hanno eh, come dire lavorato intorno alle, alle forze eh, europee quindi, Chiediamo un, un coinvolgimento diverso che vada al di là anche delle, delle, dei corridoi umanitari per poter portare le persone che se ne vogliono uh, venire da, via da quel paese. Eh, un'altra cosa, oltre ai corridoi umanitari, eh, come, come far arrivare tutte que queste persone, chi le potrà gestire e i governi europei. E noi stiamo cercando anche di ampliare il discorso a livello europeo eh, cosa ne faranno di tutte queste persone che poi arriveranno in italia c'è chi ha già stabilito che non ne vuole sapere no quindi eh, cosa ne sarà di queste persone le, risp le rispediremo poi a casa come già succede perché l'afghanistan in questi anni è stato dichiarato eh, territorio pacifico no? per cui i migranti afghani si rispedivano nel paese quindi anche parlare di corridoi umanitari è un discorso secondo, secondo me ampio che va approfondito su che cosa vogliamo che siano i corridoi umanitari poi se ci sono poi altre domande magari approfondiremo maggiormente grazie giovanna e noi nel frattempo stiamo tentando di collegarci con una eh, ragazza afghana. Sono quattro sorelle giunte da poco, giunte ieri a Roma, attiviste antiregime prima dell'arrivo dell dei talebani, considerate però nella lista nera che sono riuscite attraverso giri complessi ad arrivare, ad arrivare a Roma le abbiamo incontrate al volo poco, mentre c'era la riunione di Transform oggi alle cinque e una delle ragazze sono anche abbastanza ferrate e una di loro vorrebbe gli abbiamo chiesto mi sono permesso di chiederti dopo aver parlato anche con, con Roberto se voleva dire qualcosa eh, a noi e, mh, ora vediamo se riusciamo a metterci in contatto con eh, con lei eh, oddio. un attimo, soltanto scusate, ma eh... sì, dico probabilmente <coughs> la connessione a me risulta funzionante. Probabilmente sono dei problemi nel telefonino del nel dispositivo con cui è connessa. E, diciamo, prima di dare la parola a. Uh, a questa eh, giovane afghana che ha trovato per sua fortuna, per fortuna, eh, os ospitalità qua in Italia, eh, sentiamo anche Patrizia Sentinelli, già viceministro agli esteri mm. con il governo Prodi, proprio mentre diciamo, eh, iniziava quella esperienza eh, militare anche per l'Italia. Grazie, era già iniziata abbondantemente. Ma quindi... Da tempo e, e che diciamo quell'esperienza l'ha vissuta anche dall'interno e quindi conosce quella situazione e magari ci può dire intanto com'era quel tempo, ma soprattutto qual è il suo pensiero rivolto al domani, all'oggi al domani di questa. Di questa situazione ancora in divenire. Prego Patrizia. Grazie Roberto, grazie a Transfono davvero con tutto il cuore e grazie anche a Giovanna, a Stefano, eccetera, perché dico questi grazie. Perché penso che sia utile in questo momento non, eh, non stare in silenzio, provare a fare qualunque cosa, oltre la televisione, i giornali che spesso e volentieri mi pare che percorrono nel dare le informazioni quel crinale ipocrita a cui faceva riferimento Stefano, sul quale non torno, però di trovare degli spazi di riflessione, di rimandarli ancora in rete o comunque di parlare, di parlare anche con chi sta vivendo direttamente, Giovanna è in contatto attraverso il CISDA con tante eh, associazioni della società civile afghana perché abbiamo bisogno di sapere in modo diretto, di sapere anche ascoltare. Però permettetemi di dirvi che per anche ascoltare o per osservare ciò che sta avvenendo in questo momento, dobbiamo partire anche dai nostri sentimenti. Io ho sempre pensato che non si possa fare politica, neppure quando ero impegnata nei governi a livello istituzionale, mh, senza far trasparire ciò che ognuno di noi sente in quella particolare situazione. Questa particolare situazione è tragica, è tremenda, nasce da un punto che Stefano richiamava all'inizio e che non va mai dimenticato. Non si può parlare dei, eh, delle confusioni, dei problemi, della grande preoccupazione dell'oggi se non torniamo a dire che cosa è stata questa guerra. Allora, io sono una persona che, come tanti di voi, ha sempre eh, eh, lottato contro ogni guerra. Non credendo che quella sia la strada per portare la politica fuori dal, dal guado, ma anzi la politica con la P maiuscola deve rientrare con la diplomazia, con le azioni, proprio per sconfiggere ogni tentativo di guerra. Il problema è che invece è stata la guerra e quella guerra dopo 20 anni sta producendo esattamente quello che molti di noi e molte persone in Afghanistan avevano questo non vuol dire che non sono stati fatti passi in avanti a Cabur, come si diceva anche prima, rispetto ai diritti, ma insomma il quadro generale che oggi stiamo osservando e che ci fa così terribilmente essere preoccupati è anche un quadro che deriva da quegli anni. Altrimenti smarriamo la logica eh, di un intervento sano di dare informazioni o di cercare informazioni. Scambiamo i punti di vista, insomma. Oggi non stiamo commentando la fine di una guerra, ma stiamo commentando, osservando, cercando di capire che cosa fare, anche da questa parte del mondo, perché quella guerra era sbagliata dall'inizio. E quindi i mali che si stanno producendo sono mali figli di quella, di quel terribile atto. Io sono stata solo due anni, il governo Prodi 2 è durato ben poco, 22 mesi per la precisione, sono stata... Nel 2007, quindi stiamo parlando anche di anni molto lontani, e ciò mi fa dire, anche con quella tristezza e preoccupazione a cui facevo riferimento prima, che tante cose eh, risalgono, tanti mali di ogni risalgono a quei sì, primi Quando sono stata a Kabul, peraltro, eh, ci fu una coincidenza molto drammatica, perché ero andata per la cooperazione poi dico brevemente che cosa si poteva fare che cosa non si è fatto eh, a Kabul o alle verrato non mi mandarono peraltro ebbene eh, in, eh, nello scalo ad Abu Dhabi perché poi dovevamo imbarcarci sull'aereo c130 che ci portato a Kabul eh, siamo stati raggiunti come come missione da una, da una notizia terribile perché c'era stato un attentato anche ai nostri militari e c'era stato un soldato morto e quindi mi si chiedeva di portare il cordoglio, come era doveroso fare, del governo italiano, a questa vittima. Potete immaginare come mi potevo sentire io che andavo tutt'altra eh, con tutt'altro animo a fare quella missione, eppure ho, come dire, eh, vestito eh, quella, quel ruolo, come mi è sembrato meglio fare che sono stata al campo a portare l'onore del governo italiano a quel militare morto in vano e inutilmente e a piangere quella, quella morte. Perché dicevo la cooperazione? Perché anche allora e già da allora la cooperazione italiana era talmente mischiata alla cooperazione agli interventi militari e che non si riusciva cioè il più delle, il più, mh, la, la più grande massa di fondi che veniva spesa e che poi sono stati gli anni della guerra è stata proprio verso l'intervento militare poi ci sono stati degli interventi verso le infrastrutture per la giustizia a favore dei cosiddetti diritti delle donne ma come si diceva anche Giovanna si è lavorato in particolare per le grandi aree urbane come a Kabul o Erat e altre cose venivano invece venivano dimenticate. Quindi è una situazione molto difficile, una situazione oggi ancora più difficile, ma lo è stata sempre in questi, in questi anni. Anche perché quella fragile presa di coscienza della società civile eh, afghana eh, doveva essere aiutata molto di più. Non, eh, come dire, in modo compassionevole o umanitario, doveva essere sostenuta da una politica che credeva, che prendeva su di sé la responsabilità di un intervento, di una pratica sociale che facesse rigenerare la società civile. Io parlo di rigenerazione sociale anche qui in Italia, perché mi occupo ormai da dieci anni di smesso il ruolo istituzionale attraverso l'associazione Altramente, proprio di questa rigenerazione necessaria per ritessere la trama del tessuto sociale ormai scomposto, e sto parlando dell'Italia, immaginiamo delle situazioni devastate dalla guerra. C'è bisogno di una rigenerazione sociale come c'era bisogno già prima, e eh, precedentemente, in quegli anni, dal 2001, 2007, 2005 e così via, insomma. E invece oggi si sono eh, ritirate quelle truppe che dovevano essere portate via ben molto tempo prima, però lasciando, diciamo, come diceva anche Giovanna, io sono d'accordo con lei, non solo lanciando il grido eh, eh, corridoi umanitari che pure sono necessari, poi qualcuno lo utilizza, diciamo, in modo molto sommario per dire aiutiamo le persone che vogliono avvenire. Eh, via dall'Afghanistan e venire in altre parti come in Italia, noi dovremmo sentire il dovere eh, civico, politico, morale, di accoglierli e quindi chiamiamoli maggiormente e eh, più diffusamente come si suggeriva prima con un altro termine ma insomma ci dobbiamo intendere con pratiche di democrazia eh, che siano in grado appunto di invertire rotta e quindi farsi carico, cosa che non mi sembra che oggi l'Europa, neppure nella conferenza che ho ascoltato poco fa, abbia detto eh, che di accogliere questo, questa, queste persone che vogliono che si sentono minacciate, che vogliono eh, eh, utilizzare questi passaggi eh, per venire in Italia. Peraltro ciò che sta succedendo all'aeroporto e nella zona attorno all'aeroporto è davvero una situazione drammatica, eh, però quella è la strada, la strada di, di portare chi vuole in, in paesi diversi. Lasciando l'Afghanistan, no, io penso che facciano bene tutte quelle associazioni, a partire dalle associazioni delle donne, eh, con il CISDA, lavorare ancora, con le donne che lì ancora operano, ma non solo le donne, ma anche eh, altri soggetti, che vogliono restare in Afghanistan anche con la possibilità di avere un supporto eh, delle, a me viene di, naturale dire anche delle diplomazie eh, europee, sto parlando anche del nostro paese, perché la società civile, eh, ripeto, può essere considerata ancora troppo far, fragile insomma prenda anche un po' di coraggio, perché ce l'hanno di coraggio, perché alcune forme di resistenza già ci sono, resistenza a non farsi eh, scippare, diciamo, i diritti di cui no loro hanno assolutamente bisogno. Qual è il quadro politico che abbiamo davanti? Non lo sappiamo ancora definire. Io credo e consiglio a tutti in questo momento, grande cautela, eh, non solo ascoltare ma anche eh, leggere da più parti. Eh, ci sono dei grandi conoscitori delle, anche delle grandi e diverse eh, dinamiche che sono all'interno eh, di talebani, ma sarebbe davvero oggi, in questo momento qui per questa diretta, forse una cosa non utile, però insomma suggerire diciamo, di eh, capire meglio che cosa sta succedendo nelle aree rurali. Co come si predispone la popolazione afghana a questo cambio eh, di passo io credo che sia molto interessante ora scherzava Stefano e nemmeno tanto a dire i talebani 2.0 il punto è capire che cosa intendono fare nel gioco più grande della politica internazionale come si vogliono porre abbiamo tanti timori, la Cina, la Russia il tema più grande a mio parere è come permettere semmai come comunità Condividere una possibile transizione. Io penso davvero che sia necessario trovare delle forme di dialogo. Per ora non sappiamo nemmeno con chi, cioè nel senso che non c'è neppure ancora un governo. Ma allora dobbiamo un po' verificare i tempi e i modi e anche capire che, insomma, se si parla, lo dico in modo molto netto, di un possibile eh, incontro, accordo. Eh, negoziato io credo che non dobbiamo farci eh, mettere paura da queste parole l'accordo forse è impossibile eh, trattare che su, su punti specifici potrebbe essere possibile però bisogna un po' attendere eh, le, le, pro le, le prossime settimane le prossime ore per capire che cosa avverrà e intanto sull'oggi agire in modo assolutamente tempestivo per non far sentire soli quelli che non debbono rimanere soli e sole. Per questo l'azione importante della società italiana, anche attraverso le sue organizzazioni, ma anche della politica italiana, perché si avvii un processo di, eh, come dire, di, di rapporto e di connessione con coloro che stanno all'interno dell'Afghanistan non solo perché chiedono di venire nei, nei, nei paesi eh, diversi dall'Afghanistan stesso, ma che vogliono anche restare, magari, ma che possano restare non solo in sicurezza, ma anche a dare un contributo per il loro, per il loro paese. Ecco, io penso che eh, quella cooperazione che si è fatta in quel periodo di guerra eh, mi viene da dire così, ci pensavo eh, mentre parlava Giovanna, non può continuare, cioè la parola continuiamo la cooperazione anziché la guerra è sbagliata, perché quella cooperazione era già ipocrita di per sé, era utile per alcuni versi, intendetemi bene, però era veramente imbastardita dall'azione di guerra, anche se certamente delle cose sono state fatte per alcuni versi. Eh, anche proprio a favore delle donne e di alcune organizzazioni Stefano diceva organizzazioni eh, non governative indipendenti ma è il punto che si stava sempre dentro ad, una, ad, una, ad, ad un tempo di guerra e quindi se parlo della cooperazione internazionale italiana eh, e quindi anche della cooperazione governativa allora non continuare la cooperazione ma ripensare anche altre forme di cooperazione tempi e modi e chiedono anche, anche forme diverse di cooperazione. Dunque, eh, organizzazioni della società civile italiana e, e europea, come organizzazioni della società civile afghana. Penso che passato il momento drammatico di questi giorni, di queste ore, siamo incollati alle notizie dell'aeroporto, alle immagini, agli amici che a me stessa chiamano perché stanno in una situazione drammatica con quel fosso che si vede anche riprodotto da alcune immagini, pericolosissimo, eh, dove sono stati eh, fatti cadere anche eh, bambini e donne, ma magari per fortuna ripescati, per essere portati all'interno dell'aeroporto per provare a partire. Ecco, quelle immagini sono drammatiche, ma dobbiamo sapere che oltre a questo momento c'è il momento del, del, del subito, come dire. E fare appena eh, questa situazione eh, io mi auguro il più presto possa essere maggiormente messa in sicurezza e quindi agire con pratiche che possono dare un respiro e anche una speranza perché altrimenti non si costruisce alcun futuro per ora mi fermerei qui Stefano ma anche Roberto che sta conducendo grazie grazie Patrizia Um, I asked I ask, um, my friend, my new friend, that I saw uh, one, one hour ago. If uh, she listened to me, if she listened to us, I think uh, she can speak. Uh, we wanna listen to uh, your voice and your, uh, your situation, your story, if you, if you wish. Hi. Can you listen me? Mi sembra che non ci sia. No. Un attimo solo. Un attimo solo. Perché aveva detto che aveva problemi di connessione, ora vediamo se riusciamo a riprenderla. Un attimo solo è il bello della diretta questo che c'è possiamo eh, mentre aspettiamo la diretta eh, chiedere anche tra di noi insomma so che ci sono alcuni della redazione di Granstam che partecipano se vogliono porre delle domande fare delle considerazioni in modo da e Chiaramente, pronti okay, okay, it's all right. You can speak. Hi. Hey. Hi. Hi. Hi. It it's okay with the phone. Yeah, it's good we have some discord. I think it's difficult. So not, well, I you. Sorry? I can hear you here. Okay. You can speak if you want to speak about uh, your, your story and your situation with, uh, with the phone directly. Okay. Okay. About overall, the uh, track uh, from Kabul to here? or table situation that why we we we came here. You can speak about your situation if you want. It's very hard to follow. <laughs> mm -hmm. um, um okay it, it's all it was very difficult for everyone are also uh watching through news and a uh, uh, lots of media sharing the news updates about getting and reaching to the airport which is uh, very life-threatening uh most of people lost their children and um, uh, they were injured during uh, uh, they want to work to the, the the thing is inside the airport they are on americans so the security inside is better it's okay At the airport or, uh, it was all sudden uh, for uh over there and they inside kabul who had the visa of neighborhood countries or uh european countries as well as americans uh they were they all were stuck because that was uh, when they entered to kabul it was unexpectable and uh, people had traveled from outside country to come and visit the families inside the country, and they, they were not expecting that maybe Taliban will come all sudden like that, because everybody was thinking that the deadline would be 11 September, so if the situation would get worse, it would be 11 September. Or uh, even uh, if we, we think like uh, a more, more scenario, that would be 1st of September, not uh, uh, met August or, or beginning of august nobody were protecting that one now the crowd of people is a lot everybody has been stuck inside kabul and they want to get out but uh um uh, it's more uh um, challengeable because uh, uh all the gates of uh uh airport has been uh, surrounded by taliban so whenever you want to reach to the to, to airport you have to go through two gates of taliban and then after that the gate of americans and then also are the getting entry is not easy because you have to have proper documents you have to have a, a code from their sites you have to um, know someone that they had should be reported to the gates that list has to be sent to the gate that this person would come and you have to allow So people really, really uh, uh, face challenges because sometimes they try multiple gates in one day and the list has been sent, for example, only to one gate. So the other gate, if they try to reach there, still their name is not there and then Americans do not allow them to go because this they is not in the list. In any case, it is very, very challenging. People uh, spend nights uh, um, behind the, the gates just they try to reach there because the crowd is a lot and when crowd gets a lot so Taliban starts shooting they also uh, beat uh, people uh, children women uh, men anyone because um, okay they, that's uh, something unpredictable what they do there is a fear um uh, how to say i mean You cannot predict that's not something they do not speak by mouth. They just uh, show it by hands. Either they beat or they, they shoot or, or, or something, something that, that is more aggressive. Okay. Um, Thanks. For... Thanks a lot for your. You're welcome. And you're welcome in Italy. Thank you, thanks a lot. This is um, uh, so nice of all Italians. Uh, we are so much thankful for all the help and assistance that they are providing now. It's good to have you so much work. The way the assistance, I'm so much, so much for really cool. and this, or critical situation they are not considering anything else but it as similar sorry I don't know because at this more Italia is trying to support but they want to have all of them and they welcome all of them together in the country. that that that's really a Thank you, my thank my friend I hope see you when uh, you when, uh, when go when you um, you will gone go out of the, the hotel, okay yes. And thank, And thank you, thank you. See you. Welcome. Thanks. Grazie. Welcome. Grazie, grazie ancora. E spero che eh, abbiate un po' compreso l'inglese. Eh, e nella difficoltà anche dell'audio. Il racconto, eh, innanzitutto, è eh, quello di una capitolazione improvvisa. Eh, che era inaspettata e eh, eh, imprevedibile, che ha costretto eh, centinaia di persone a, a, insomma, a rivolgersi direttamente. Molti erano ritornati verso la città per raggiungere la famiglia e quindi si sono trovati in una sorta di trappola. E per uscire adesso c'è bisogno di passare appunto attraverso dei.. Delle, procedure di riconoscimento eh, non semplici non, non sempre eh, diciamo lineari e quindi è pericoloso eh, soprattutto con il rischio di essere sparati che non, non, non parlano molto passano diciamo subito due fatti e questo era un po il senso il, il senso però la domanda che avrei potuto fare è che penso sia anche un po' eh, diciamo nell'aria, come mai eh, questo arrivo dei talebani è stato così improvviso e immediato in tutto il territorio? E un po' la domanda, la risposta forse può anche nel, quello che diceva Stefano, cioè hanno cominciato a, a ad odiare i sovietici, ed ora odiano anche in parte gli occidentali, quindi è evidente che una resistenza in nome e per conto dell'Occidente può essere, eh, diciamo, non, non è la stessa resistenza, per esempio quella fatta eh, da, dall'Italia durante la seconda guerra mondiale. Cioè, L'idea di portare la democrazia è totalmente sbagliata e questo è il frutto eh, di, questo, di questa idea di, per quanto ci si voglia credere, è evidente che non, non è così, però neanche mass-mediaticamente il racconto di una democrazia che può essere esportata con le armi è eh, no, la prova dei fatti viene meno eh, nella sua validità. Penso che la domanda su eh, come una società civile possa ricostruirsi eh, eh, nel paese, come noi si possa in qualche modo contribuire alla crescita eh, di quelle forme appunto di resistenza interna, è uno dei delle questioni che ci dobbiamo porre e che come diceva appunto prima Patrizia eh, siamo chiamati anche a inventare. Però ripeto, eh, io vorrei passare la parola a, a chi nella delegazione eh, segue sia, sia Roberto Musacchio che Andrea Amato che hanno chiesto di parlare, quindi Roberto prima e poi Andrea sì, eh, io vorrei provare invece a dire che cosa farei se ne avessi la disponibilità politica, eh, perché non c'è dubbio che siamo dentro una grande crisi umanitaria, ma eh, che è frutto eh, di un'intera fase politica. Tu adesso hai citato la questione eh, sovietica, cioè non c'è dubbio che l'Afghanistan è stato un crocevia della storia, eh, della lotta al comunismo, con tutti i problemi che c'era al comunismo, ma non c'è dubbio che sostanzialmente è stato un momento della lotta contro il comunismo fatta dagli Stati Uniti, con le conseguenze che si sono verificate nel trentennio successivo, e poi diciamo l'egemonismo, l'unilateralismo statunitense che si è determinato nel trentennio. Per questo a me verrebbe di partire dagli Stati Uniti. Eh, io ho letto l'altro giorno questa dichiarazione di Sanders che è di sostanzialmente, di sostanziale appoggio alla decisione di Biden di andare via. Ora, io questo penso che noi non dobbiamo mai dimenticarlo. Io ho molto chiaro che sono stati fatti degli accordi, eh, quelli di Doha tra Trump e, e i talebani, che sono stati fatti sulle spalle e sulla pelle delle persone, insomma. Eh, ma non c'è dubbio che è una guerra che non volevo, eh, se a questo punto c'è il ritiro di quelle truppe, eh, bisogna ragionare su questo. Quindi, una guerra sbagliata, una guerra tra virgolette perduta, ma dice eh, Sanders, finalmente gli Stati Uniti vanno via dalla guerra. E, è un fatto importante anche perché eh, eh, i democratici hanno una tradizione diversa e abbiamo visto anche le polemiche che ci sono su Biden. Ripeto, questo non toglie nulla al cinismo con cui è stata fatta la scelta. Ma Sanders mette insieme questa vicenda del ritiro anche, eh, diciamo, a una serie di misure sociali che si stanno prendendo negli Stati Uniti. Ora lo dico per dire: c'è una novità che non c'era dai tempi del Vietnam, anzi in termini diversi anche dal Vietnam. C'è una sinistra politica negli Stati Uniti che non c'è stata per tutto questo eh, periodo, per 50 anni. Perché anche durante la guerra del Vietnam erano i movimenti a sostenere questa eh, battaglia, naturalmente con esponenti di sinistra, ma fortemente minoritari. L'elezione di Biden è fortemente condizionata da una sinistra che non è più eh, testimoniale, ma ha una capacità di insediamento, ha una capacità di proposta politica, ha quadri, ha organizzazione, non è solo Sanders, c'è cioè un gruppo nutrito di parlamentari. Io vorrei a loro questo tema da sinistra europea, cioè come sinistra di un'Europa eh, un che si è accodata dagli Stati Uniti, anche oggi il G7 era veramente miserabile, hanno semplicemente detto che faranno le stesse cose degli Stati Uniti, eh, porrei assente al tema di una soluzione politica globale dei, dei problemi che abbiamo. Eh, non c'è pace senza giustizia. Noi dobbiamo affrontare le questioni. Guardate che anche sulla vicenda palestinese è stata fatta un'operazione un separata da Trump e quella non va proprio bene di accordo con il governo di Israele. È ancora molto peggio di questa cosa. Io penso che vada posto il tema di costruire nella sede propria l'ONU, che naturalmente in questo momento non esiste, non conta nulla. Però io non vorrei sciogliere e prendere atto che siamo passati direttamente ai protettorati degli imperi, cioè alla società delle nazioni imperiali, attraverso i G7, i G8, i G20. Perché l'ONU è frutto dell'ultimo grande fatto di liberazione umana, che è stata la lotta al nazifascismo. E proporrei alla sinistra americana, come sinistra europea, eh, di condividere questo terreno della costruzione di un grande evento che ponga i temi della giustizia e della pace globalmente e a partire dall'area in cui la vicenda palestinese continua ad essere centrale e decisiva dal punto di vista anche del rapporto con, eh, con i paesi arabi, con l'Islanda e quant'altro. Ecco, io penso eh, che è il momento anche che la politica agisca, perché altrimenti siamo lì, sembriamo in qualche modo anche noi vedove della guerra e non possiamo esserlo oppure possiamo fare solamente le cose di, di, di relazione umana e di solidarietà dal basso che sono giustissime ma è il momento di una sfida anche politica c'è questa novità non ce l'avevamo da tempo la sinistra europea è molto debole in una fase in cui invece la sinistra americana è molto più forte vogliamo provare a stabilire un rapporto vogliamo provare a fare insieme un pezzo di storia diversa da quella che abbiamo conosciuto dall'anticomunismo all'unilateralismo ecco questa è la cosa che penso che anche come Transmo potremmo provare a porre e che io stesso proverò a scrivere nelle prossime giornate ma che vorrei già sottoporre ai nostri interlocutori grazie Andrea sì, uh... Tre questioni che mi vengono proprio dalle cose che sono, sono, state, sono state dette e capitano sempre nello, nei momenti meno opportuni. Eh, la prima questione. Stefano giustamente eh, diceva ipocrisia. Ipocrisia. presentiamo eh, ecco Al va far bene farlo. allora scusate ma devo dire eh, a chi mi sta chiamando eh, datemi due minuti datemi due minuti perché devo dire a chi mi sta chiamando di smetterla di chiamare va bene eh, non so se intanto eh... Possiamo sentire, Giovanna, le prime reazioni alle cose che stiamo dicendo e poi ripassare la parola a madre. Allora, io vorrei mettere, ehm, come dire, focalizzare alcune cose rispetto a tutti gli argomenti. Mi sono appuntata del, degli argomenti che mi piacerebbe anche sviluppare. Allora, innanzitutto gli afghani non avevano, cioè almeno le nostre forze non avevano chiesto di essere invasi dagli, dagli americani. Gli americani hanno invaso un paese per degli scopi loro e adesso lo abbandonano per lasciarlo in mano di nuovo ai talebani. Vorrei far notare che il Baradar, quello che si definisce il nuovo presidente dell'Afghanistan, eh, nel, eh, nel 2010 la CIA e i servizi segreti pakistani lo catturarono e quindi era in prigione. Sono stati eh, nel 2018 Trump ne ha chiesto la liberazione perché doveva fare gli accordi a Doha. Quindi noi riconsegniamo un paese. In mano ai talebani, per cui vent'anni fa avevamo fatto una guerra, no? come, diciamo come motivazione data in pasto a tutti noi. Un'altra notizia è che i talebani sono stati anche veloci, perché dal sud del paese, i talebani non se ne sono mai andati. Il sud del paese, i talebani ci sono sempre stati in questi vent'anni, perché il sud del paese ha miniere, ha e soprattutto la miniera di litio, di cui la Cina, no? ovviamente, vuole metterci le mani. Quindi i talebani sono stati anche veloci, perché dal paese ne non sono, ne sono mai andati, non erano forse a Kabul, ma, ma, ma negli ultimi anni ci erano anche arrivati. Un'altra notizia è che eh, prima di arrivare a Kabul e di prendere Kabul, i in un mese i talebani hanno messo a fuoco il resto dell'Afghanistan e già i profughi si dirigevano a Kabul per scappare dai, dai talebani che erano nel resto del paese e le nostre forze democratiche stavano lavorando no, prima dell'arrivo dei talebani a Kabul per aiutare questi profughi perché ovviamente sono arrivati nel, in città quindi non avevano cibo, non avevano acqua, non avevano nulla perché non c'erano i campi i profughi, erano sparsi nella, nella città. Quindi le nostre forze stavano lavorando con i, i, i, i profughi a Kabul. Quindi potevamo aspettarci dopo un mese di invasione del resto del paese che... Eh, a Kabul potessero arrivare. Certo, sono arrivati velocemente, ma in ogni caso hanno avuto anche vent'anni di tempo per prepararsi a questa cosa. Non è che sono, si sono svegliati eh, un mese fa dicendo eh, ci, ci riprendiamo l'Afghanistan. Ehm, poi mi ero appuntata mh, rispetto alle forze democratiche mh, da sostenere nel Paese. Io ho parlato del sostegno della sinistra perché penso che eh, solo la sinistra potrebbe effettivamente sostenere le forze, perché tutto, tutto il resto diciamo, de, degli altri non hanno alcun interesse a sostenere la parte democratica di un paese, perché con quelle forze democratiche non ci si fanno gli accordi. Quindi difficilmente si sostengono quelle forze democratiche, perché gli accordi si fanno con le forze non democratiche. Quindi almeno una parte del nostro paese sostenga quelle forze, perché con loro le trattative non si potranno mai fare. Um, un altro problema sulla cooperazione, nel senso che noi abbiamo avuto a Kabul con la cooperazione no? del, del, del nostro paese e che purtroppo negli ultimi anni era spesso eh, chiusa in ambasciata, quindi era una cooperazione che non conosceva il paese non conosceva i bisogni del paese quindi i progetti che sono stati fatti anche dalla cooperazione italiana spesso sono andati falliti proprio perché la mancanza di contatto con la parte del paese porta a, a come dire a, a mettere in piedi progetti che non hanno poi un senso per quella realtà ed è per questo che noi non progettiamo No, noi forse diciamo che siamo in Italia, non progettiamo, ma ascoltiamo i bisogni delle nostre amiche e i progetti li facciamo in base a quello che loro pensano che si debba fare per quel paese. Allora, ho messo insieme un po' di cose rispondendo, cioè come dire, qua e là a quello che ho messo, mi ero segnata rispetto agli interventi. Dopodiché, certo, la forza ONU dovrebbe intervenire, ma forse siamo noi che gli dobbiamo dare anche dei messaggi, come dire, di, cioè che riuscire a dare dei messaggi che sono diversi da quelli che magari le forze ONU hanno attuato in questi anni in Afghanistan. Ok, grazie. Sì, grazie, grazie a te Giovanna. E Andrea? Spero che... Sì, eh, guanzo, speriamo. Pensando. Allora, eh, dicevo, tre questioni che mi vengono eh, un po' sollecitate dal, dalle cose dette fino adesso. Eh, Stefano faceva riferimento all'ipocrisia. L'ipocrisia però non c'è solo nei confronti del fatto di accorgersi ora eh, di una situazione... Incancrenetasi ormai da vent'anni. Uh, Io la ipocrisia la trovo anche eh, rispetto al discorso sui diritti umani e soprattutto eh, rispetto a tutte quelle forze eh, che non solo sono in Italia che eh, continuano a dire no noi non tratteremo mai, non dobbiamo trattare con i talibani perché loro non rispettano i diritti umani, eccetera, eccetera. Allora, se eh, ovviamente noi facciamo la tara anche al momento particolare, drammatico, alla emotività del, della situazione, eccetera, e ci riferiamo alla essenzialità delle cose, ebbene, rispetto a questo discorso dovremmo fare una lunga lista di paesi, di governi con i quali noi non possiamo avere relazioni. E guardate che in questa lunga lista di paesi non ci sono solo uh, l'Arabia Saudita, l'Egipa, il Medio Oriente, eccetera, eh, forse ci stanno anche gli Stati Uniti ma forse ci sono anzi sicuramente ci sono anche alcuni paesi membri del, dell'Unione Europea che proprio in questi ultimi anni non fanno altro che violarli i diritti umani. Allora questa è una cosa. La seconda questione l'Europa. Beh, L'Europa in questo momento eh, e soprattutto l'Unione Europea e, eh, molto diviso l'abbiamo visto sulla questione del chiedere eh, a biden di procrastinare eh, la data del 31 agosto eh, per il ritiro delle truppe e la fine dei rimpatri ebbene eh, chi erano quelli che eh, più accanitamente eh, sostenevano questa tesi nei confronti di biden tesi che Biden fortunatamente, io dico, è riuscito a, uh, come dire, a non uh, accettare. Beh, Johnson, uh, e lì si capisce anche la linea diretta con gli interessi del suo uh, sodale Trump, però c'era anche Macron e forse c'è anche la Germania. E a me sorge un dubbio che... Eh, questi che vorrei, avrebbero voluto uh, lo spostamento della data del 31 agosto, forse eh, pensavano a un, magari a un incidente di percorso, uh, a qualche cosa che avrebbe rilanciato in qualche modo il conflitto. E in questo senso Biden ha fatto bene a, a resistere. Però, perché eh, dico Macron, eccetera? Perché eh, c'è una cosa che forse non abbiamo detto a sufficienza, Beh, che la, la, la guerra e la permanenza eh, degli Stati Uniti e dei suoi alleati nell'Afghanistan, come tante altre operazioni in Medio Oriente, eh, eh, parliamoci chiaro, rispondono solo a una esigenza e cioè quella della produzione e della vendita delle armi. Eh, eh, eh, non è una cosa di adesso. Eh, eh, io che ho vissuto eh, purtroppo per la mia età la stagione del Vietnam, eh, se ne parlava già allora. C'è un un librettino che vi consiglio di leggere uscito negli anni 60 che si chiamava il rapporto da Iron Mountains in cui da, scritto da un anonimo eh, si eh, provava a vedere quello che sarebbe successo nel mondo se fosse scoppiata la pace. Adesso a parte eh, questi, questi ricordi giovanili eh, voglio dire che l'interesse di chi produce armi è ovviamente chiaro. Allora uno potrebbe dire ma allora Biden non ha lo stesso interesse? Eh, perché vuole finire la guerra lì? Certo che Biden ha lo stesso interesse nella produzione e nella vendita delle armi, però gli americani hanno scelto un'altra strada, non quella dell'intervento diretto, ma quella di vendere le armi agli altri per fare delle guerre per procura. E il famo la famosa strategia del eh, in tutto questo il sistema industriale militare quello che Eisenhower aveva additato ai suoi successori come qualcosa del cui ben guardarsi eh, ebbene il sistema eh, industriale militare americano può continuare a eh, prosperare eh, terza questione le preoccupazioni che sono venute fuori da, uh, uh, dalle cose, uh, dalle iniziative. Per esempio c'è stata un'iniziativa dei presidenti delle commissioni parlamentari del G7. Pensate un po'. E' eh, eh, eh, uno dei promotori di questa cosa, è stato il nostro Fassino. Ebbene, che cosa chiedono alla fine tra i tanti bla bla i eh, presidenti delle commissioni parlamentari del G7 chiedono le sanzioni, le sanzioni se i talebani non rispettano i diritti umani. Allora guardate che insomma eh, eh, siamo sempre punto e da capo e soprattutto da parte di una parte di, di, di una gran parte eh, diciamo del potere politico europeo c'è e questo lo si eh, vede dalle dichiarazioni, dai dibattiti che ci sono stati nella commissione, eh, nelle commissioni esteri del Parlamento europeo, eccetera, la preoccupazione che Russia e Cina entrino eh, nel gioco. Allora, io penso, e qui sono assolutamente d'accordo con le cose che diceva eh, Roberto Musacchio, che invece è proprio lì che un'azione della sinistra deve eh, cercare di eh, mirare, e cioè quella di eh, sostituire al, eh, all'unilateralismo attuale un nuovo multilateralismo, che ovviamente non può essere quello del G20, perché è un multilateralismo fondato diciamo è, è a somma zero sostanzialmente che, ovvio, che deve essere quello delle Nazioni Unite però sulle Nazioni Unite a questo punto bisogna fare un discorso molto ma molto chiaro le Nazioni Unite debbono eh, liberarsi da questo asservimento totale nella loro struttura nella burocrazia in chi dirige eccetera degli eh, Stati Uniti cioè in sostanza allora, Sanders fa bene a, a, a fare la campagna che sta facendo, però eh, non dimentichiamo che Biden eh, non è che è diventato un Santarello e che gioca diversamente le sue carte. Grazie, grazie Andrea. E do subito la parola a Patrizia, per anche a lei, per, Patrizia Sentinelli, per una reazione. Un po' al dibattito che abbiamo avuto, e poi a Stefano per chiudere la serata. Prego Patrizia. Sì, anche rispetto alle cose che sono state dette da voi, oggi eh, a me pare eh, di poter confermare esattamente il pensiero con il quale sono entrata. Vale a dire: quell'intervento militare è stato un intervento dannoso, è stato un intervento che è servito solo per rimettere nel gioco politico alcune grandi potenze, per sfruttare eh, le risorse, per provare a mettere mano su, altri, eh, su altre fonti di guadagno, per riscrivere una gerarchia di poteri. Quel fallimento di quella guerra mm. la rivedremo nei prossimi mesi, su quale scenario, su quali scacchiere internazionali si riprenderà. A me pare di dover dire però che quell'intervento, eh, di nuovo eh, era giusto usare la parola ipocrita, perché eh, eh, sono state davvero utilizzate forme assolutamente eh, bugiarde per giustificare quella guerra, compresa questa parola che veniva utilizzata impropriamente, gli italiani faranno il loro dovere per i diritti per che non si violino più quei diritti a favore magari delle donne o della popolazione più fragile anche con interventi di cooperazione. Questa grande bugia va svelata ma come dicevo prima dobbiamo cambiare il passo, qui ci sono due emergenze. uno che la politica torni a fare la politica. Roberto prima parlava a dell'intervento dell'ONU ma questa questa organizzazione internazionale è da tempo ormai che non batte un colpo a favore di una diversa politica. E quindi dobbiamo ripensare anche a come provare da sinistra, io dico tutti gli attivisti e le attiviste, come ridare forza ad un'organizzazione come l'ONU che l'ha perduta, senza che ci siano altri a camuffare il loro ruolo per tornare a fare i padroni come già stanno facendo gli una cooperazione intelligente avrebbe dato potere alla società civile che invece si è sentita strattonata qua e là ma perché così i talebani non sarebbero entrati in così poco tempo neppure a Kabul hanno trovato la strada spianata poi certo non possiamo dirlo con i quanti sono a favore dei talebani e quanti saranno contro o quanti già sono contro il punto è che è un terreno enorme l'Afghanistan e siamo andati lì, soprattutto noi europei e gli italiani, un po' davvero portati dagli Stati Uniti, senza conoscere neppure il territorio. Poi magari si sono fatte anche delle cose positive. Il punto però è che nella profondità dell'intervento non ci fanno cose positive e la popolazione lo ha avvertito. Allora diceva Giovanna, una cosa più semplice: prima di muoversi, li vogliamo ascoltare quei soggetti di cui stiamo parlando, altrimenti anche noi diventeremo semplicemente mh, piccoli uomini e donne che giocano allo scacchiere punto che stiamo parlando di uomini e donne che stanno oggi in una particolare situazione di grande difficoltà e si sta rivoluzionando quell'area allora la politica deve saper fare la politica se vuole davvero non ripercorrere la strada degli interessi delle, dei, diversi, dei diversi stati e delle diverse potenze. Purtroppo noi avevamo, o alcuni di noi, visto giusto, l'abbiamo chiamata la guerra permanente. Quella era la guerra, non la guerra per, contro il terrorismo o per i diritti. Una guerra permanente perché serviva la guerra permanente. Ora non serve quella guerra permanente, il 4 -4 si sono chiusi i tavoli Io penso che meno male che si siano chiusi perché non la volevamo quella guerra e quindi il ritiro delle truppe era necessario il punto è che cosa si è lasciato dietro con quel ritiro e allora oggi dobbiamo muovere dei passi in modo veloce ma anche molto prudenti dal punto di vista del contenuto per come si può rientrare a fare una politica per questo parlavo prima e chiudo di nuovo con questo termine non riparliamo di continuare a fare la cooperazione ha ragione la cooperazione italiana ha fatto anche alcune cose ma insomma non si deve continuare così bisogna finanziare i progetti un programma di intervento per sostenere quelli che vogliono diritti e libertà sarà difficilissimo questo penso che servirà la politica capace anche di negoziare quando sarà il tempo di negoziare. Io sono d'accordo con tutti coloro che anche in questi giorni stanno provando a dire di nuovo questo termine perché altrimenti sembra che non ci sia proprio più niente da fare. Poi abbiamo delle ore, sono ore di emergenza, che ci fanno palpitare davvero il cuore con l'ansia perché persone stanno soffrendo perché stanno chiedendo di venire via e non riescono neppure a raggiungere l'aeroporto è una situazione davvero drammatica quindi abbiamo diversi punti da dover trattare la conoscenza di quello che avviene in tutto l'afghanistan e i, i vari attori in gioco come si stanno muovendo i paesi confinanti che cosa può fare l'Europa a me, appunto, fare in questo momento davvero l'elemento più debole della catena e ricominciare a pensare in grande, se vogliamo pensare davvero che forse la pace non è solo una, un sogno dei buoni pensatori, ma che possa essere una via da percorrere per ricostruire le basi di una politica che rimetta in primo luogo le persone e che cosa sono le persone in tutti i paesi del mondo e non solo quando qualche tragedia ce li fa scoprire e poi tra pochi giorni dimenticheremo anche questa tragedia per passare magari ad un'altra tragedia. Grande problema, certo, della sinistra, è un grande problema, io direi, della politica in quanto tale. Grazie Patrizia. E noi come Transform continueremo veramente a seguire questa questione soprattutto con questo punto di vista, cioè qual è il punto di vista della sinistra, sia come diciamo, a livello globale che soprattutto a quello europeo. Però adesso lascio la parola a Stefano per... le considerazioni finali, non, non conclusioni. Ecco, infatti il termine conclusioni non, non me lo ritrovo soprattutto in una fase del genere anche perché sono d'accordissimo con Patrizia quando dice che eh, è impossibile prevedere quello che può, potrà accadere anche nei prossimi giorni, non dico nei prossimi, nei prossimi mesi. Quindi a me piacerebbe che come trasforma, anzi piacerà, la metto ancora più in... In imperativo che nei prossimi mesi come Transform manteniamo l'attenzione su quello che il faro acceso su quello che succede in, in Afghanistan eh, anche con l'aiuto di Giovanna e di Cisda anche con l'aiuto di tanti compagni e compagne che eh, su questo terreno si sono mosse nel silenzio spesso nel silenzio col punto di vista eh, che dicevano sia Giovanna e Patrizia che è Patrizia, ovvero quello dell'essere capaci di ascoltare e dell'entrare in relazione con quelle forze con cui non fa comodo eh, anche costruire relazioni, perché non, non rappresentano in questo momento forze di potere e di trattative. Come, così come non lo erano i Taliban, non lo erano i signori della guerra che hanno governato il nord del, dell'Afghanistan, non lo era il signor Ghani in quanto a corruzione eh, basti pensare che nonostante i fondi ricevuti i soldati tra le ragioni per cui si sono arresi non ricevono lo stipendio da sei mesi, eh, eh, non è certo quello certo l'interlocutore che può in qualche maniera secondo me interessare la sinistra di cui parlano Giovanna e Patrizia. Siano, sono ben altre, le persone ci sono, parto da, da questo punto di vista. Però mh, lancio due provocazioni, proprio come due sassetti, eh, che mi sono rimasti un po' sul, sul gozzo, lo dico con molta, con molta franchezza. Mh, al di là delle tante considerazioni, è chiaro che la, la guerra, rispetto al giudizio sulla, sulla guerra, sulle guerre in generale, è inutile, è inutile pronunciarsi. La prima considerazione è questa, se ne parlava in forma privata. Vent'anni fa, nel conflitto asimmetrico che c'è stato fra grandi potenze e forme di fondamentalismo come quelle costruite, e realizzate, anche attraverso gli appoggi statunitensi da Al-Qaeda o dall'ISIS, l'arma determinante era il terrorismo, l'attentato. Il portare il rischio nel cuore del, dell'Europa. Beh, la domanda, ma se adesso l'arma fosse un'altra, ovvero i 100.000, 200.000 che potrebbero arrivare a destabilizzare il continente europeo per cui ci serve un Erdogan in, eh, in, in, in Turchia a fermarli e bisogna pagare Erdogan ci serve un Iran eh, a cui eh, appellarsi affinché non costruisca muri, affinché costruisca muri anche la Turchia. Ha ragione Andrea quando parlava di Stati europei, che poi eh, penso alla Turchia, penso alla Bulgaria, i paesi dell'est, che pensano a costruire muri e, e, per rispettare i diritti umani eh, in questa maniera. Beh, se la nuova arma fosse quella del, della minaccia dell'invasione, eh, la sinistra come può e come deve trasformare questa minaccia nel fatto che per esempio la libertà di movimento e, di, e anche di ricostruire l'esistenza nella diaspora per esempio va garantita a tutti e a tutte eh, è una sfida impopolare totalmente impopolare non so se sono stato chiaro ma è un, è un punto di vista su cui mi piacerebbe molto riragionare il secondo punto è un altro, ehm, più squisitamente geopolitico. Io che non intendo di geopolitica, quindi rischio di dire delle cavolate enormi. È eh, un po' di tempo che sento parlare con tanta, eh, tanto ardore del multilateralismo. Finalmente, non esiste il unipolarismo USA, c'è cioè il multilateralismo. Ora è chiaro, nel momento in cui ci sono più forze a determinare gli equilibri in campo un pianeta, eh, è difficile eh, avere un, un unico sovrano. Ma se uno prende come esempio l'Afghanistan, ma il discorso vale anche per la Siria, vale anche per l'Iraq, vale per parecchi paesi, ma non è che questo multilater multilateralismo sia necessario ma non sufficiente in quanto si trasforma soltanto in spartizione della torta, ovvero la Cina ottiene dei vantaggi in cambio di alcune risorse, il, gli Stati Uniti vantaggi in cambio di altre risorse, la Turchia ne guadagna in potere contrattuale verso l'Unione Europea, la Russia si sente garantita verso, come dicevo all'inizio, verso il suo, ehm, le sue ex repubbliche sovietiche. Beh, se questo è il multilateralismo, i popoli di cui ci. Eh, che vogliamo difendere non hanno nulla da guadagnare, hanno soltanto più padroni a cui obbedire, detta in maniera molto, molto rozza e perdonatemi la, la rozzezza. Un'ultimissima affermazione: eh, è chiaro: eh, l'esercito statunitense se ne sta andando, se ne sta andando lasciando quel deserto peggiore di quello che c'era prima. Lasciando i taleban che già c'erano prima, come diceva giustamente Giovanna, che non se ne sono mai andati, che controllavano il 40-50% del territorio tranquillamente, anzi addirittura erano considerati l'area più sicura del paese rispetto alle aree in cui imperversavano bande che si scontravano, milizie che si scontravano fra di loro. Eh, ma eh, c'è un'altra piccola cosa, una piccola questione, apparentemente piccola. C'è che ancora, eh, leggendo nei commenti, parla di guerra che è stata fatta per lo sfruttamento delle risorse, delle grandi risorse minerarie che ha l'Afghanistan. Beh, diciamoci una cosa: l'Afghanistan, le risorse minerarie, minerali preziosi, il litio, eccetera, da vent'anni non li può quasi più sfruttare perché l'unica grande risorsa su cui ha potuto campare l'economia afghana l'economia legale afghana. E l'oppio. Esattamente, col beneplacito delle potenze è l'oppio. Nel 2017 si è arrivati a 9.000 eh, tonnellate di, eh, em, di oppio, 170 miliardi di dosi di eroina. Allora eh, si deciderà di... il nuovo governo, come si comporterà rispetto al nuovo regime, chiamiamolo meglio. Come si comporterà rispetto a quella che è la fonte di risorsa e anche di, di sopravvivenza per molte persone, nonché quella che ha portato un pezzo di paese a essere tossicodipendente, compresi minori e donne? Che tipo di, di azione ci sarà? Eh, ha ragione Andrea quando dice che i diritti umani eh, vanno considerati anche, questo ovviamente nessuna volontà di di comprendere o di pensare di poter stabilire una relazione con, con l'universo criminale e patriarcale di Taliban, Ma eh, quali diritti umani marranno di più? E saranno i diritti eh, quelli che servono da specchietto per le allodole, per far dire che a Kabul c'è qualche donna in meno col burka, o saranno quelli che decideranno eh, come potranno vivere le persone anche nelle province più sperdute, se potranno coltivare la terra per esempio per coltivare grano o se avranno come unica opportunità quella di eh, coltivare papaveri per, per produrre oppio. Beh, anche su questo a me piacerebbe molto che avessimo modo in futuro di tornare a parlare, magari eh, coinvolgendo anche uomini e donne afghani che sono anche in Italia da tempo e che avrebbero forse cose interessanti e approfondite da dirci. Vi ringrazio a tutte e a tutti e diciamo che all'inizio, se siete d'accordo. Sì, veramente che... grazie. Grazie ancora a tutti e a tutte voi e come abbiamo detto noi continueremo a seguire questa vicenda insieme a quelle che ci, ci, ci compaiono davanti quotidianamente, ma con una particolare attenzione a questa vicenda dell'Afghanistan, che è una chiave di lettura evidente per, per molte altre vicende del mondo. Ancora grazie, ringrazio Patrizia Sentinelli, ringrazio eh, Stefano per aver organizzato la cosa, Giovanna Cattarelli sicuramente continuerà a offrirci il suo punto di vista e il suo appoggio per, queste, per questi racconti e per questa analisi e queste proposte che potremmo far avanzare. Ringrazio anche Roberto Musacchi, Andrea e Riccardo che hanno seguito con noi questa vicenda e ci diamo appuntamento a domani con l'uscita del nuovo numero di transform che vi invito sempre a seguire sul nostro sito. Grazie ancora a tutte e a, a tutti. tutti. Ciao, grazie a tutti. Ciao, Ciao, Ciao a tutti.